18 novembre 1944, nasce a Casanova di Carinola, in Campania, l'archeologo francescano padre Michele Piccirillo. Biblista, giunge giovanissimo in Terra Santa, dove si dedica agli scavi archeologici, contribuendo alla scoperta di numerose chiese proto-cristiane e alla città di Umarra Rasas con i suoi numerosi mosaici. Ma il suo nome è legato alla campagna Scavi sul Monte Nebo, lo sperone di roccia sopra la valle del Giordano, da dove, prima di morire, Mosè vide la terra promessa. Muore a Livorno nel 2008.